Uh, un attacco alla mia fortezza di ghiaccio. Ciò non può essere tollerato. Questa gigante chi è? Fuori dai piedi vogliamo sparare ai gormiani! Disperdetevi, invasori, ridente dei ghiacci. Salute, principe del ghiaccio. Guardiani, vedo che il guerriero Mecha non riesce a raggiungere il cristallo. Esatto, devi catturare Cryptus per impedirgli di creare altri portali. Io sono uno dei gormiti più forti, guardiano. Ma non sono il più veloce. La scelta di evocarmi potrebbe essere stata avventata. Bersaglio ah! uh. localizzato, posizione ottimale. Achilos è pronto ad annientare il nemico Darkan! Uh.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 Oscuro! Yeah! Oscuro! Ah! Forte! Incredibile! Male, Darkan, Arrenditi e restituisci il flammento! Mm. Mm. Oltre poteri! potere! Adesso mi sento più forte che mai! Come... Oh, che calore insopportabile! Concordo, prima ce ne andiamo meglio è. Eh. Ci serve un ponte per arrivare là. Uh. Oh. Facci sapere quando hai finito di riscaldarti. Mm. Ah. Poteri, meca! Troppo forte! <ride> Cryptus! <ride> Vattene dalla nostra torre, Gret! Tempo. Cosa? Oh, oh, oh. Il Lunimus sta assorbendo tutta l'energia. Cerca di guarire la torre. Ma senza quell'energia perderemo la battaglia. Oh. Ottima scelta, guardiano. I miei ultrapoteri e la tua disciplina glaciale ci faranno avere la meglio su questo guerriero mecha. You're